Thank <laughs> you. formiche dentro le scarpe eccoci di nuovo alle prese con i droni eh, questo drone mi è stato dato sempre da Michele che è già avevamo fatto un video in precedenza di un drone molto economico di cui vi lascio il link qui sopra andateci a cliccare per vedere quel video è sempre un drone della categoria economica perché comunque i droni professionali chiaramente sappiamo che stiamo eh, sopra i 1000 euro ma questa è un'altra storia perché comunque questo drone eh, è specificato ad avere il 4k eh, gimbal stabilizzato motori brushless diciamo che sembra a prima vista senza provarlo un drone che possa avere delle funzioni molto molto interessanti ma dobbiamo andarlo a scoprire quindi andiamo a provare con questo sfondo con questa casa diroccata non vedo l'ora di farci girare attorno a questo drone vediamo come andrà Quasi dimenticavo, iscrivetevi al canale qui sotto e accendete la campanella solo per avere una notifica che è uscito un mio video. Niente di più. Allora, prima di ogni cosa andiamolo ad aprire con le sue bellissime eliche, molto pratico per da riporre. Ha anche piedini che noi di solito dobbiamo dargli a comprare in maniera separata. Perfetto. Adesso vado a prendere il telefono. Ho dimenticato lo smartphone. Noi dobbiamo andare a scaricare l'applicazione C-Fly Di cui vi lascio anche il link in descrizione se ve lo volete allora, Come primo collegamento diciamo che non è dei più semplici Però ce la possiamo fare Prima di ogni cosa dobbiamo mettere in modalità eh, aereo Se no lui non si connetterà Andiamo all'impostazione wi wifi E dobbiamo accendere Prima sempre accendiamo la trasmittente Dopodiché andiamo qua dietro clicchiamo due volte e fa questa bella musichetta molto particolare questa cosa perfetto dopodiché dovrà apparire qui nelle impostazioni del wifi dovrà apparire il nostro drone eccolo qua l'ho trovato si chiama ground 1 b7 bla bla bla quindi clicchiamo lui si è connesso torniamo all'applicazione dopodiché rientro nell'applicazione Uh, faccio check, lui fa la connessione, ecco mi appasso start, drone controllato dal telecomando, perfetto, ci siamo, siamo online. Uh, adesso c'è un po di sole, quindi è un po' complicato vedere, però ce la faremo. Okay, è partito io lo terrò stabile ah, chiaramente lo sto tenendo molto basso perché noto con difficoltà che eh, tende a tende a spostarsi adesso lo alzo un pochettino così lo vedete tende un po' a spostarsi io adesso non lo sto toccando così in overing sembra funzionare abbastanza bene però devo dire che nella fase di tornare indietro eh, si muove molto lentamente è più facile che vada avanti quindi quando deve frenare è molto difficoltoso io adesso ho la manovella tutta indietro e fa molta fatica devo dire a tornare indietro ed è una questione un po' pericolosa perché se uno sta andando verso un ostacolo a fermarsi eh, comincia a essere molto difficoltoso, io sto andando tutto all'indietro e non va. Perciò l'idea sarebbe quella di eh, girarsi, allora io tento, tendo a non andare troppo lontano perché sennò rischio di non riuscire più a controllarlo perché non torna bene indietro, devo capire se c'è qualche impostazione che mi aiuta in questo senso, perché devo dire che lui tende a muoversi, come vedete io non sto muovendo, io lo sto tenendo qua vicino, ma lui tende a spostarsi, perciò diamo un'occhiata alle impostazioni. Ok, dopo aver rifatto una calibrazione della bussola ho provato a cercare postazioni e non ce ne sono, quindi eh, andiamo a provare così, in questo modo, quindi porta, andiamo. Ok, ha sempre difficoltà ad andare indietro, io lo posso, lo posso alzare, vi faccio vedere un po' meglio, che per girare si sì, lentamente gira molto lentamente infatti di tenerlo in modo controllabile mi viene leggermente difficile allora, devo dire che come video vi faccio vedere una registrazione come video sembra quasi niente male comunque 4k dice di, di avere ma adesso magari lo testiamo ma come video sembra sembra ottimo e il controllo è che ho difficoltà perché se io adesso tendo ad andare verso destra questo è il massimo che riesce a fare se vado verso sinistra questo è il massimo che riesce a fare proviamo a fare questo benedetto smart track che sta rendendo la cosa un po' complicata perché non riesco a farmi vedere, vediamo un po', facciamo così, track, selezionare un oggetto, io provo a selezionarmi, vediamo un po', rimani giù, track, selezionare una posizione, sì, si sta muovendo, sembra che si stia muovendo, vediamo un po' come reagisce, Se è girato verso di me, però se gli vado un po' contro, niente. Allora, che dire questo drone? Eh, come avete visto fa abbastanza fatica a, poter, a muoversi con eh, i comandi. Eh, diciamo che non è un drone che consiglierei perché è molto complicato comandarlo infatti io pur avendo usato, utilizzato dei droni molto più economici devo dire che eh, è stato molto più semplice eh, controllarli. Probabilmente dato dal fatto che questo drone di fatti non ha, non ha riscosso, diciamo, eh, successo, anche se la nota positiva che posso dare a questo drone è la eh, camera, perché secondo me la camera hanno montato una bella camera su un drone davvero economico eh, anche se ha i motori brushless eh, funzionano molto bene devo dire che vola molto bene ma è appunto la sezione del comparto controllo. Eh, il comparto controllo devo dire che non è dei migliori, eh, sicuramente con degli aggiornamenti lo andranno a migliorare. Autonomia batteria eh, arriva fino a 20 minuti, di io l'ho utilizzato parecchio, adesso mentre voi avete visto solo qualche spezzettone ci ti a vedere molto, quindi questo video diciamo che è fallito perché non siamo riusciti a controllarlo e non siamo riusciti ad andare a fare un giro quella casetta di roccata ma vi prometto che a breve uscirà un video con il drone della Xiaomi e ho una sorpresa per voi perché ho trovato il modo per di controllarlo in modo FPV drone che non è dotato di questa tecnologia di avere un visore fpv ma l'ho trovato e quindi nei prossimi video appena mi arriverà appunto vedremo questo quindi che dire mi dispiace non avervi fatto un video eh, interessante con questo drone ma eh, sicuramente ce ne saranno dei prossimi quindi non dimenticate di iscrivervi al canale e mettete dei commenti qui sotto se ce l'avete se avete qualche consiglio da darmi su questo drone io sicuramente vi iscriverò eh, con questo trapanare di case di ristrutturazioni io vi lascio al prossimo video e eh, ciao!